E benvenuti a questa prima puntata di Estetista da Favola, ovvero raccontare le storie delle professioniste della bellezza che ce l'hanno fatta. Io sono Maurizio De Lucchi, mi occupo da circa 25 anni di formazione in estetica, ho formato più di 13.000 estetiste, vedete il cappello grigio, brizzolato, che testimonia le mie primavere ormai trascorse. E quindi dopo tanta formazione, dopo aver conosciuto tanti estetisti, ho pensato che fosse il momento di dire, beh, vediamo le più brave, quelle che si sono distinte, quelle che ce l'hanno fatta di presentarle sia alle loro colleghe. Altro motivo importante secondo me il grande pubblico vuole conoscerle e quindi per tutti questi motivi ho deciso di iniziare questo piccolo format e la prima estetista da favola che voglio presentarvi è una persona che è straordinaria non soltanto come estetista ma anche come persona. L'ho conosciuta circa sei anni fa se ricordo bene o cinque. Eh, tenevo un corso, lei era tra le partecipanti, ho capito subito che aveva una marcia in più. La vedete spuntare qui alla mia sinistra la fotografia sono andata a trovarla a Mariano Comense dove ha un bellissimo istituto e ho veramente il piacere di presentarvela e quindi do via l'intervista. A dopo. Ciao Simona! Ciao Maurizio! Ciao a tutti! Come stai? Benissimo, grazie! E innanzitutto oggi, uh, chi sei, il tuo istituto, diciamo che indirizzo ha, come, come ti sei caratterizzata, come ti sei posizionata sul mercato? Ok, domani 28 anni, iniziamo 28 a dire anni. questo. Domani... Quando hai iniziato? Come hai iniziato? No. Una cabina, due cabine, come hai no. iniziato? Allora, con una dipendente, le cabine erano 3, 4, 5, 6. Eh, già hai con un istituto, Sì, istituto eh. sì, però... La location, i muri, Fantastico, fratelli. quindi è iniziato qui sì. E, sì. e la strada ormai è da fare chiusi. Qua sì. Esatto. Però mi ricordo che, che la mattina non arrivavi molto fresca, è vero? che Milano, ah, offriva vabbè, tanti no. divertimenti. Ah, vabbè, certo, <ride> ma ero giovane e il recupero Beh, fisico e psichico era veloce. Innanzitutto, sì, quando hai iniziato, quanti anni avevi? Allora, avevo Come 22 fanno? anni. Fantastico, non Con, non tangibilmente, so. che evoluzione ha avuto? E c'era un lavoro di quantità. 6-7 anni a questa parte, sempre di più. È di qualità, sì. è di nicchia. Il cliente, quando vede che c'è qualità, professionalità e viene seguito in tutto per tutto, ti paga qualsiasi cifra. Il primo segreto credo che puoi dare a queste ragazze che magari iniziano attività o le tue colleghe che vogliono crescere è: eh. non ho mai smesso di fare corsi di aggiornamento poi conoscendo il qui presente Maurizio De Lucchi sono andata anche oltre lui mi disse vieni da me a Genova per fare questo corso chiamato Leadership e da lì vabbè, mi si è aperto un altro mondo e ancora tuttora non mi fermo sono sempre alla ricerca di eh, cose nuove per il benessere totale. Vedete, da vent'anni che dico siamo quello che mangiamo. Noi siamo specializzate nel benessere del corpo in tutta la sua totalità. Con Sei anni da questa parte sono diventata centro fitomer e sposano il mio modo di pensare. Tu hai avuto delle difficoltà? due dipendenti improvvisamente da un giorno all'altro mi hanno abbandonato Non ti sei resa senatore? No anzi ho capito poi co come dovevo comportarmi con le nuove dipendenti. sono queste difficoltà secondo me viene fuori il meglio della persona dopo quel periodo abbiamo avuto la fortuna di incontrarci e quindi lì è partito sì. il tutto Innanzitutto ci saranno tanti tuoi clienti che ti stanno ascoltando vuoi salutare? Certo! Vuoi qualcosa? E me, le mie, mie clienti secondo me le sono top, come sono io, <ride> simpatiche, di negativo dentro qui ce ne sono veramente poche, top, tutte molto simpatiche le mie clienti. E io aggiungo, parlando dei tuoi clienti che non conosco, vi, vi saluto tutte quante, che siete fortunate perché avete scelto un estetista da favola e io posso dirvelo perché dopo tanti anni ho questa sensibilità per poterlo capire quindi per concludere che vola solo che osa farlo! Ciao Simona, ciao a tutti! Ciao Mauri, ciao a tutti, un beso. <ride> ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! Eccoci qua, finita l'intervista, penso che Simona vi sia piaciuta, è una ragazza veramente simpatica, spiritosa avete visto che ha sempre sorriso sulle labbra, poi molto ironica e soprattutto tutto ha sempre voglia di imparare, ha sempre voglia di migliorare e ragazzi non molla mai perché ricordatevi che per farcela non basta il talento, non basta la professionalità, ma bisogna veramente tirare fuori il meglio di noi. E con questo vi saluto, grazie di avermi seguito, se volete parlare con me mi trovate su Telegram, dove potete scrivere sia messaggi che audiomessaggi. per raccontarvi quello che vi capita e vi gira per la testa. Ricordate sempre, vola solo, chi osa farlo. Ciao, alla prossima. <ride> ciao, ciao.